Eh, se sei d'accordo ci sarebbero alcune domande che magari, eh, alle quali hai già dato risposta comunque involontariamente nel tuo intervento. Un attimo solo che le tiro fuori e poi vediamo insieme quali potrebbero essere quelle di tu interesse. Allora, dunque. Sono alcune domande che eh, magari posso anche dare, uh, alcune risposte le posso dare io. La domanda è: è lecito richiamare il personale della scuola alla consultazione giornaliera del sito istituzionale, abolendo ogni forma di avviso scritto da avvistare a mano? Certamente. Cioè, che amministrazione digitale saremo? Che amministrazione, eh, eh, se eh, non utilizziamo gli strumenti eh, eh, della. Eh, della digitalizzazione, diciamo, della, di un'amministrazione digitale. È evidente che nella mia scuola, per esempio, già da 5 anni eh, nessuna informazione viene più trasmessa né a cartacea né anche per email, eh, in quanto riteniamo che l'email sia uno strumento dispersivo per trasferire e trasmettere informazioni, poi non si ha la certezza della lettura, magari la letta il marito, il figlio, il nipote oppure qualcuno l'ha cancellato, eh, la, la, la staticità diciamo, di un'informazione presente sul sito consente a tutti di essere letta, nessuno può diciamo, non leggere ciò che è esposto in un sito istituzionale, eh, il sito della scuola è un go.it quindi appartiene a siti istituzionali, dirigente da un ordine di servizio, Do, da domani le informazioni potranno essere eh, assunte esclusivamente dalla pagina tale tali del sito, punto e basta. Ehm, quindi direi che si può, utilizzando i modelli di porta aperte sul web, già predisposti per la firma eh, e per eh, diciamo, la, sì, esatto, la firma de, di lettura di alcune informazioni, quindi noi possiamo anche ricevere eh, l, un report che ci dice chi ha firmato, chi non ha firmato e così via. La firma che utilizziamo noi è la firma elettronica prevista dal CAC, cioè l'autenticazione sul sito web, non utente password. È ovvio che nel momento in cui eh, lo speed entrerà nei nostri siti ci sarà ancora più forza, questa firma elettronica sicuramente diventerà una firma molto più potente, molto più importante. Eh, altra domanda, verranno date informazioni sulla segreteria digitale, cioè in questo eh, con, in questo contesto informazioni sulla segreteria digitale non erano previste, eh, anche perché la situazione, almeno io ho girato parecchie scuole, è abbastanza confusa. Eh, ci sono soluzioni di tutti i tipi, diciamo, da soluzioni artigianali che io sconsiglio vivamente di, di utilizzare, a soluzioni invece che hanno una, chiamiamola, certificazione di processo, ecco per intenderci quindi state molto attenti a ciò che vi viene offerto sulla segreteria digitale non chiedete porte dal retro eh? nessuno deve poter entrare da dietro a modificare quello che c'è dentro quindi eh, questa è una cosa molto importante perché magari molte aziende vi dicono guardi ma non c'è problema poi dopo lei può entrare con l'altra password a cambiare le cose ecco queste sono cose pericolosissime quindi noi abbiamo bisogno di strumenti seri, di strumenti che ci diano una certificazione di processo, non semplicemente degli strumenti che già noi avevamo da anni, archiviare un file in una cartella siamo capaci tutti. L'importante è metadattare le informazioni e archiviarle in un ambiente sicuro come, poi, come prima oh, tutto ha accennato Gianni Pezzadorio. Eh, verranno date indicazioni sulla stesura del regolamento, quale regolamento? regolamenti abbiamo tantissimi qua non, non, non saprei chi ha fatto questa domanda magari se può aggiungere quale regolamento possiamo anche affrontare il problema chiedo, eh? Mario sarà il regolamento di pubblicazione sul sito in Albo sul beh sito. quello credo che ci siano già, ci sia già qualcuno che sta lavorando sulla ripubblicazione diciamo di un regolamento delle pubblicazioni in Albo però eh, lì non vorrei allargarmi più di tanto. Posso, Mario? Prego, prego. A mio avviso è, è corretto eh, pensare a un eh, regolamento light per la gestione del basso. Eh, questo per diversi motivi, più che altro per un tema di tipo organizzativo. Nel senso che esiste eh, da normare un processo di pubblicazione del eh, sito ed esiste da normare per diverse modalità, poi nel rispetto, cioè penso Doria eh, sta facendo il lavoro con Agid eh, di cui avete parlato inizialmente, però c'è tutto un tema, ad esempio, sulle tempistiche di pubblicazione che sono molto rilevanti. Essere ad esempio un, eh, una tabella, un elenco che contenga diversi tempi di pubblicazione per ciascun atto, eh, evitando quindi che eh, la indeterminatezza del processo e quindi eh, della decisione di questi atti poi possa esporre addirittura a conseguenze e sanzioni da parte degli altri. social media e consapevolezza, spirito critico, non so che dopo, eh, potrei, non saprei cosa rispondere. L'albo fornitore è ancora in vigore? Eh? Perché c'è stato ancora un albo fornitore nella scuola? Le università hanno gli albi fornitori, per fare un albo fornitore è necessario fare una gara sulle, sulle ah, tipologie, di codici oggi L'albo fornitori in base al nuovo codice appalti, non solo ci vuole ma deve essere pubblicato sul sito. Decreto 50 2016. Ok. Quindi dobbiamo necessariamente fare come se fosse un gare per poter agire all'alto. No, per l'inserimento nell'albo dei fornitori dell'istituto, fatta sulla base del decreto 50. Ok. Per la gestione del protocollo è necessario utilizzare uno dei tanti software proposti o il tutto si può applicare senza sborsare soldi? Beh, insomma, per adesso dobbiamo avvalerci di quello che il mercato ci offre. Magari in futuro, se la rete costituenda o altri eh, ci danno una mano, potremo anche sviluppare eh, noi quello che può essere il software da utilizzare. Io vi ricordo che l'anno scorso ehm, sono stato in Regione Lombardia per fare una proposta una proposta che era quella noi ci mettiamo insieme, ci facciamo il software lo distribuiamo gratuitamente a tutte le scuole voi in Regione Lombardia ci mettete in cloud perché il problema qual è? il problema è quello della dimensione degli archivi appena cominciate non ve ne accorgete ma quando i documenti in una scuola se ne protocolano almeno 10.000 in un anno circa in una, in una scuola di medie dimensioni vi accorgerete degli errori fatti nella produzione dei documenti, quindi la qualità non rispettata che ci fa crescere il peso degli stessi documenti e quindi l'esigenza di spendere più soldi per avere magazzini documentali sempre più ampi e quindi l'impegno anche non solo quello di saper archiviare ma anche quello di saper produrre documenti di qualità. Questo è molto, è molto importante per evitare eh, l'aumento dei costi nella gestione degli archivi quanto riguarda le risposte dell'USR io non ce ne sono state, non siamo stati a parlare con l'assessore, mi sembrava che l'offerta, la, la proposta che abbiamo fatto, cioè una, una vasta comunità nazionale che produce un software e una regione che poteva consentirci di risparmiare nei cloud e di avere magari un ambiente unico nel quale rendere interoperabili i nostri dati, questa è stata, era anche una delle mie preoccupazioni, cioè noi ormai siamo in eh, 9.000 scuole, ognuna di queste 9.000 scuole ha fatto una propria scelta sulla dematerializzazione, sulla digitalizzazione spero che l'abbiano fatta, ma siamo separati, siamo separati dai software, siamo separati dagli archivi che sono diversi, siamo separati dalle mete informazioni che dovrebbero invece aiutarci a ricomporre l'informazione. Eh, è stato un colpo di tosse o vuoi intervenire, Ernesto? No, è stato un colpo di tosse. Ah, ok. Allora, mh, quindi, sborsare soldi per ora sono da sborsare, è chiaro: non c'è eh, ancora una soluzione nel mondo del software libero che ci possa consentire di eh, gestire l'archiviazione digitale e la conservazione dei documenti eh, nel rispetto delle norme. Presto magari vediamo se riusciremo a fare qualcosa. Abbiamo esponenti del software libero, della Linux, del gruppo Linux. Quindi vediamo un po' se può nascere qualcosa anche da questa giornata. Come poi è nato qualcosa 13 anni fa, per quanto riguarda i siti web, l'accessibilità e l'usabilità della nostra informazione. Prego, ah, è cascato Ernesto. Speriamo non si sia fatto male. Ecco che sta chiamando fatto male, mi sa. Vai Ernesto, dovrei dire qualcosa? No. Eh, esatto, sono delle flotte, dai. Dunque, ehm, tra obblighi, adempimenti, lacci e lacciuoli, a quali le scuole le uffici sono chiamate? Mi intendo, perché il mio, ad esempio non abbia previsto un albo online? Come viene soddisfatta la pubblicità legale ad esempio dei bandi per l'acquisto di materiale senza il servizio del sistema informativo? Questo è molto importante, cioè noi da sempre lamentiamo la mancanza del gov.it vicino a istruzione e da sempre rimanchiamo eh, che eh, il sito del ministero della pubblica istruzione non è dotato di quegli strumenti relativi alla pubblicità legale che invece sono obbligatori per un sito web e una pubblica amministrazione. Speriamo, speriamo che magari prima o poi esca qualcosa. Dunque, eh, noi pre... allora, donna, come viene soddisfatta la pubblicità del Non è sufficiente la pubblicazione del news? Sono un po' domande così. Eh, diciamo che non è sufficiente la pubblicazione del news, cioè se c'è pubblicità legale, io vorrei ricordarvi, anzi, diciamo vuole una sezione chiamata albo o albo online. Esatto. esatto. Questo news già prima del provvedimento che è in vita che farà la un vecchio patrimonio di GBA che prevede l'istituzione di questa sezione che è una sezione obbligatoria eh, al momento io credo che ci siano quattro sezioni obbligatorie un sito web, di un'amministrazione oltre alle altre che sono facoltative la prima è quella di comunicazione istituzionale comunicazione a visi la seconda è quella relativa all'algo online per assicurare la pubblicità legale dei dati la terza è amministrazione trasparente eh, che è obbligatoria per il decreto 33 e la quarta invece è la parte relativa ai servizi online eh, che devono poter eh, essere quindi qui telematicamente non soltanto presso lo sportello eh, io volevo solo richiamare l'attenzione a quello che significa pubblicità legale l'articolo 32 della legge 69 2009 parla chiaro la pubblicità legale viene fatta sui propri siti e non su altri siti. Quindi un albo costruito su un dominio che non è quello del gov.it della nostra scuola e eh, le cui informazioni vengono poi sparate in buchi chiamati frame, in pagine delle, degli albi delle, delle nostre scuole. Io posso dire che quelli non sono albi, non rispettano l'articolo 32. Cioè eh, sinceramente eh, un albo per quanto mi riguarda deve necessariamente essere presente fisicamente sia eh, per, quanto riguarda, per quanto riguarda le tempistiche di pubblicazione, eh, i materiali pubblicati e le responsabilità relative alla pubblicazione direttamente e solo sul sito web della nostra scuola quindi io per quanto mi riguarda vi invito a non pubblicare in ambienti diversi dai gov.it della vostra scuola non voglio fare pubblicità di servizi già attivi però sappiate che l'articolo 32 è molto chiaro alla fine dell'articolo c'è scritto nei propri siti web e il concetto di proprio, di proprietà si... Sì, eh, eh, propri siti istituzionali, sì grazie ecco, e eh, il proprio si lega intimamente con la identità non è che proprio significa semplicemente mi sono comprato una pagina web da qualche parte, eh? cioè significa identità, quindi riallacciandoci anche al discorso di questa mattina sullo SPI, ma in questo caso l'identità è quella della pubblica amministrazione, noi solo con un gov.it possiamo garantire l'identità della nostra amministrazione, quindi che venga sempre tenuto in considerazione l'articolo 32 della legge 69 per quanto riguarda la pubblicità legale. Altre domande? But, uh, avevo, um, uh, avevo scritto che per questo è un futuro il regolamento, perché nel regolamento uno dei primi articoli dovrebbe essere proprio quello della ricognizione di qual è il sito istituzionale, che fino a a modifica nella direttiva eh, 8 del 2009 deve essere un problema perfetto, sono contento di aver sempre detto queste cose eh, perché a volte magari pensavo io esagero, no? rispetto alla lettura delle norme ma mi sembrano che queste norme siano molto chiare molto esplicite ecco. quindi invito tutti, tutte le scuole che hanno l'albo non nel proprio sito istituzionale di riportare urgentemente l'albo nel sito istituzionale anche per avere una garanzia sul rispetto delle norme del funzionamento di questo arco. domande in diretta? io non ne ho più elencate sei sceso o hai abbandonato? no, no, no eh, ahimè la connessione che è stata che curata per un'altra parte quando inizia a con il le so c'è qualcuno. qualcuno che vuole fare domande eh, microfoni vaganti mi sembra che non ce ne siano in giro per cui bisognerà venire qua sicuro che non è eh, prego purtroppo eh, devi venire qua oppure parla fortissimo che dopo ah, io ricordo appena fatto sull'albo fornitori da inserire in amministrazione trasparente. Eh, è questo passaggio dal 50 del 50 del 2016, quindi il nuovo codice dei contratti che prevede la necessità. E quindi parliamo di albo perché poi ci si fa un distinguo tra albo e elenco fornitori come eh, obblighi specifici che, che devono essere rispettati perché devono essere quindi inseriti sul, sul sito. Questo è un messaggio che non ho capito ancora, se potete darmi qualche chiarimento. No, no, no, no. È scappato. Un attimo credere. Devo richiamarlo io. Eh, volevo ricordare però che una pubblicazione in alto è statica, cioè non può essere ripresa, modificata allegato un altro documento eh? una pubblicazione in albo sui siti um, Drupal per, per quanto mi riguarda eh, fatta la pubblicazione non consente più a nessuno di modificare l'informazione quindi eh, la pagina pubblicata in albo è una pagina necessariamente statica se dobbiamo creare un albo fornitori o ne creiamo uno all'anno e lo mettiamo staticamente no? dentro all'albo oppure dobbiamo, se è un albo dinamico dovremmo necessariamente metterlo in un'altra zona magari in un'amministrazione trasparente e comunque la costruzione di un albo io ho guardato un po' i siti delle università la costruzione di un albo fornitori è come fare una gara proprio cioè si fanno le distinzioni fra, fra tipologie merceologiche e si fa l'albo sulla base del tipologie merceologiche ovviamente adesso ci daremo da fare anche fare l'albo fornitori non è una cosa eh, eh. sì, bisognerà riuscire a costruire anche questo per lo stesso